Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video blog anche oggi. E niente, avviso già che questo video sarà senza tagli, perché così. Mh, preferisco essere più che altro, come ho sempre detto, me stessa, e quindi non farò alcun taglio, ah, come si dice, alcun taglio, mi stavo già intertagliando, scusate, e niente, eh, sì, non farò alcun taglio perché, raga, preferisco essere io e basta, e nulla, voi direte, voi penserete, e perché non vuoi fare i tagli? Perché altrimenti secondo me, almeno per il mio pensiero, non si capisce niente se uno fa troppi tagli. E poi io ogni volta che faccio tagli, li faccio fatti male. Quindi a questo punto vi conviene che li faccio, eh, che non ne faccio per niente i tagli e che parlo breve. Cioè, cerco di essere più, come si dice, più... Mm coincisa e più dettagliata possibile cerco di spiegarmi in parole povere quello che voglio raccontarvi oggi e, e niente allora ragazzi praticamente ehm, sono da un bel po' a mal di denti lo so che non dovevi dirlo ma mi piace sfogarmi perché il mio non è solo un canale di, di che parla di rose e fiori ma è un canale dove parlo anche un po' come un diario il mio canale perché mi piace sfogarmi con voi non solo di polemiche che non hanno senso ma anche di cose che mi accadono che sono come un piccolo canale dove si riflette di cose importanti e meno importanti quindi ragazze eh, prendete un po come sono perché mi piace parlare di cose belle ma anche di cose un po' meno belle sono vi dicevo sono a mal di denti da tanto tempo e adesso sarà qualche mesetta e più e quindi ho bisogno di, di curare questi denti. Andare al dentista oppure non lo so cosa posso fare, però speriamo bene. Perché, sinceramente, non se ne può più di questi denti. miei, Tra l'altro, alcuni sono da togliere, ma non lo so neanche io. Non voglio dire nulla perché non sono un dentista, non sono. non me ne intendo quindi so solo che me li voglio levare da mezzo qualche cosa di denti per qualche dentaccio perché sto soffrendo come un cane ragazze non avete idea della sofferenza che voi direte e eh, lo so e voi penserete e eh, lo sappiamo che i denti sono una tragedia per tutte le, per, per gli esseri umani e vabbè e per me non va bene però perché io è una cosa allucinante non, veramente non non concepisco la sofferenza che ho quindi, ragazze, eh, oggi sarà un video per un pezzetto di video. Vi stavo appunto per dire per riferire una piccola precisazione. Oggi sarà un piccolo pezzetto di video, poi in un altro giorno perché sarà suddividerò in varie parti di video blog. Non so neanche se riuscirò a farlo tutto questo video blog, ma voglio fare un video blog massimo di due o tre giorni. Se ci riesco, non prometto niente perché poi ogni volta. Eh, Cambio idea, quindi vediamo un po'. Già, e niente ragazze, appunto, eh, cambiando il discorso che ho mal di denti, però eh, adesso vediamo. Tra poco andrò dal medico, quando sarò andata al medico e avrò fatto tutto ciò che c'è da fare, sto video l'avrete visto allora oggi è... cos'è oggi? Oggi è sabato esatto oggi è sabato scusate se stavo pensandoci un po ma non mi ricordavo cosa era ieri, ieri era venerdì sì oggi per me è sabato oggi perché è sabato eh, voi lo vedrete in tra lunedì e martedì credo sì questo video perché se non lo pubblico oggi e non lo pubblico ehm, domenica domani sarebbe lo pubblicherò sicuramente tra lunedì è mercoledì o martedì quindi per me oggi è sabato. Per voi sarà lunedì o martedì, dipende dai giorni che mi sento di pubblicare questo video vlog. E, allora, in tutti questi giorni sono riuscita a uscire di casa perché ehm, appunto con questo mal di denti sclero da matti perché non ce la faccio più. Quindi non voglio stare solo a parlare di mal di denti. Allora. Cosa ho fatto di bello in questi giorni? Nulla, non mi sono truccata, non ho fatto nessuno, nessun make-up. Come avete visto sono poco attiva su Instagram, poco attiva nel senso che... Sono poco attiva ragazzi, che devo dire? Eh, sono poco attiva perché ehm, non mandava tanto di, farmi, di mostrarmi per quanto stia male. Non è tanto grave il dente, ma non è neanche così piacevole, perché non è piacevole avere mali denti, voi direte ma stai a di, sappiamo che non è piacevole, appunto ragazze, quindi mi chiedo io, ma questi denti? Mamma mia per carità. Vabbè. no vabbè voglio cambiare discorso perché sennò vi annoio, quindi... Eh non mi sono truccata appunto, ho fatto solo skin care, tanta skin care appunto ero molto attiva sulla skin care tranne che sui social network appunto su instagram intanto metto qualche fotuccia, qualche stories quindi se vi va non vi vi obbligo, ci mancherebbe solo quello seguitemi su youtube, Instagram, instagram.youtubermelania3dnobasotto mm -hmm. numero 8, number 8 quindi niente Seguitemi su Instagram e su IGTV di Instagram che ogni tanto qualcosa cosa lì la faccio un refill, qualcosa cosa di refill che sto dicendo? Vabbè, sapete quei video che vanno su IGTV? Non so come chiamarli vabbè, niente e Quindi, stavo pensando di fare quei video là quei video là cioè, quei video là su Instagram che vanno tanto perché perché altrimenti se no, non riesco a essere più attiva poi cosa altro dirvi, la skin care, ho fatto molta skin care ho, ho, cioè, ho fatto molti trattamenti di, del, sul mio viso a parte il corpo, ma vabbè col corpo ho provato il bagnoschiuma della come si chiama? Beyoncé che l'ho visto sul canale di Ivana, Quartuccio, Ivana Ruggero Quartuccio sì, mi sembra di sì l'ho visto da lei che ha provato, ogni tanto ricompra, estra ricompra, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio Ivana, <ride> Ruggero, Parduccio, sa, eh, come si chiama, Beyoncé, eh? Beyoncé quel bagno schiuma, si sì. vabbè, a caso ve lo faccio vedere, dopo, e si chiama, ehm, come si chiama, Beyoncé, si, sì. quel bagno schiuma che è un, una sorta di relax e poi è, è pare molto buono ha una buona profumazione buona profumazione e di non dico di talco ma più che altro di erbe e foglie giapponesi non voglio dire una cavolata ma suppongo di sì ed è molto rilassante come profumazione sembra proprio di stare ai Caraibi o, o meglio eh si sì, stavo dicendo peggio no anche no, <ride> o meglio ancora, in Thailandia. Bello, ah, che bellezza, rilassarsi tra le cascate della Thailandia. Bello, vero ragazze? Sì, lo so che vi sto facendo sognare, almeno credo e spero, proprio così. Ci vorrebbe uno sfondo qui di ogni cosa che dico, ovvero già sapete, no? come fanno grandi youtuber che ogni cosa che parlano appaiono qui le, le immagini di ogni cosa che dicono cioè io sono capace di farle però il bello è come se si possono mettere queste cose perché il mio canale non è così, gra il mio canale non è così grande come quello degli altri cioè come quelli degli altri youtuber che hanno un sacco di iscritti e, di milioni di e milioni di visualizzazioni ma a me non mi interessa avere qui visual sì vorrei avere almeno 500 o 800 visual ma non importa tanto ho capito che per me è un'illusione e basta va bene un comment lasciamo aperto questo argomento adesso ne parlerà più più, più là e anche gli iscritti vabbè lì c'è da fare una bella argomentazione che non finisce qua però vabbè perché no non finisce qua nel senso che Tanto io me le frego perché gli altri vincono sempre io, ci rimango sempre giù, giù, giù. Boh, vabbè. Voi direte, ma farlo per Ubi, farlo per così, per passione. <ride> mi passione di questa ragazzi, ma stiamo scherzando a cosa? Mi passione di questa. Io non mi interessa né guadagnare, non mi interessa né avere chissà dove, dove cavolo voglio andare, da nessuna parte. Quindi mi interessa solo avere amici qua sul tubo, quelli che pochi posso avere, che, tipo ho la Stefi, il canale della pirottina, è una grandissima amica, un bacio, ti mangio un abbraccio virtuale, se vedrai questo video, ma penso di sì, e niente, quindi praticamente è, è stata fortissima lì, col suo canale è fortissima, e la adoro, e la lobo, già. Se qualcuno mi chiede cosa vuol dire l'uomo, vuol dire le voglio bene, è un modo di dire in gioco, eh, so, del social network, comunque chi vuole capire capisce. E niente, quindi, eh, no, per dirvi che praticamente... Mi sta piacendo molto la skincare che sto facendo. Sto usando molti prodotti, a partire dalla micellare. Ma la micellare la uso poco perché se no mi strucco, vabbè. È vero, a mille usi la micellare, ma ho i miei dubbi. L'ho sentita dal canale di Barbie Mare, ma non sono sicura che sarebbe Barbara. Poi non vo. Ciao. Allora, oggi ho un altro outfit. Non so se lo vedete. aspettate ve lo faccio vedere vi prendo la telecamera in mano oplala, E vi faccio vedere che ho un altro outfit Si vedrà qualcosa? Temo di no, ma ci provo Vedete? Allora, perché sicuro devo andare dal medico appunto E, e qui ho le mie scarpe della Nike Vedete? Si, sì, si vedono Poi i pantaleggings, questi qua Presi al mercato, ovviamente non mi ricordo, mercato, forse sì. E poi questa maglia qui della Brooms, che c'era da quando ero adolescente. Ma chissà per quale logico motivo mi va ancora bene: bella calda, eh, morbida, elastica e comoda. Quindi è tutta bella, col cappuccio, vedete? Le maniche mi arrivano fin qua, ma non importa, mi arrivano fino al sud del gomito, ma non me ne importa niente perché tanto ci sto comoda, calda e appunto mi piace e, e mi soddisfa come mi, mi tiene bella calda sia il collo che il resto del busto, vedete? Non so se capisce qualcosa. Si, sì. e nulla adesso vi rimetto dove eravate perché tanto tra poco devo stavo, stavo staccare il video e ci vediamo in un altro momento. Ah, Aspettate un attimo che vi. Allora, vi porto il bagno schiuma sempre se lo trovo, non l'ho detto. Ah, no, è in, è in doccia che dico se lo trovo. <ride> allora, il bagno schiuma in sé è questo qua. Lo vedete? Sì, questo io parlavo di. Ivana Ruggero Quartuccio lei usa questo bagno schiuma non so se usasse proprio questo in generale o, o altri tipi di profumazioni Boh, vedete? questo qua Beyoncé va bene sa di contrario perché sto registrando con la telecamera po mh, no non posteriore, anteriore non so come si dice, frontale cioè voglio dire, sì, frontale quindi lo leggete al contrario ma però si capisce che è Beyoncé queste un boh, non so, ol, oligo minerali ter, termali giapponesi, ecco infatti, come vi dicevo io Serenity di, vabbè non voglio leggere, cavolate Comunque riequilibrante con aga di spirulina Questo, vedete? Japan Thermal Minerals Beyonce. Comunque questo è veramente un ottimo bagno schiuma, mi sta piacendo un casino e niente, prima lo appoggio poco, lo appoggio qua, poi quando arrivo lo stacco perché devo andare dal medico, quindi è ovvio che devo staccare e poi ci vediamo dopo pranzo o semmai dopo cena a seconda di quando mi va di riattaccare il video, la registrazione <ride> e, nel frattempo eh, oggi vorrei fare un'altra cosa con voi, o non lo so forse vi racconterò altre cose che ovviamente ti farò vedere ah, ovviamente se vi porto con me in camera ho già fatto il letto perché non sia mai che eh, vedete il letto tutto bello mh, come dire, disordinato e quindi ho da evitare che mi, di, mh, che mi dite che sono disordinata con le vabbè stacco dopo e riacomme ragazze allora dunque non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo ma non importa e ehm, volevo dire che cosa che praticamente eh, alla fine ce l'ho fatta finalmente a registrare un video vlog per voi comunque vi ho fatto vedere il bagno schiuma che ho eh, che insomma che ho provato e nulla, mi stra piace. Dire che è molto buono. Sì. Ah, niente. È una... Sono notifiche di YouTube e di Instagram, e nulla quindi. Eh, questo oggi è sabato, appunto. E non ve lo vedrete tra mercoledì o giovedì. Questo video, e niente. Quindi in fin dei conti, eh, finalmente sto riuscendo a fare questi, video, questi benedetti video vlog. Eh, ah, mentre pulivo la casa, in questi giorni, non so, so quante volte ve lo dirò, però, sto utilizzando questo prodotto della. scusate le unghie, ma me lo devo rifare, quindi vabbè: Tesoro d'Oriente Hammam Spray Aromatico per ambienti Argan e fiori d'arancio. Questo qua, vedete. Già. e nulla ragazze questo è quello spray vedete non so se si vede con lo spray e deodorante, deodorante per ambiente appunto poi ho finito l'altro altro bagno schiuma che vi faccio non so se vi ho fatto vedere vedete questo qua dell'acqua di cocco e monoi ce l'ho doccia l'ho terminato vedete eccolo qui questo ehm... E mi è piaciuto un casino, molto buono. Tra l'altro buttato anche gli altri che ho in camera, perché li ho terminati, cioè nel senso che qui ho, ho ancora la bustona da buttare via quello che vi ho recensito da tempo e tempo. Mamma mia ragazza, non potete capire il profumo bello che ha questo bagno schiuma buono. Da 500 ml il prodotto per un paio via di 12 mesi. Molto buono, fantastico. E niente. Quindi eh, nulla, tra poco eh, pranzo e poi ci vediamo in un altro video. Allora, fate conto che adesso sono le. non occhi, sono, sono le 11, sì, senz'altro. Le 11.20 passate. Mm -hmm. E niente io adesso vado in... allora dove ho messo il mio stick, bastone del selfie sì e di là volevo fare altri video e li farò in seguito ma prima di tutto lo fare un video vlog con voi e questo è tutto Quindi se oggi è sabato, domenica farò un altro spezzettone e poi lo monto e lo carico direttamente. Lo monto per modo di dire che non metterò né musica né nulla, ma lo metto così come Dirò qualche altra cosa, che vi mostrerò qualche altra cosa, parlerò un po' insieme. Avrò qualche, cosa, qualche altra cosa da dirvi, però al momento oggi si conclude qui il video vlog um, e niente sto continuando a scrivere i miei, sto a scrivere i miei pensieri su questa agenda potete vedere, sì lo so che voi vedete che è il 2020 ma che sono io la scrivo lo stesso lo scrivo. qui tra l'altro c'è un righello come se fossi a scuola ma in realtà a scuola non vi sono perché ho finito già da un bel pezzo di tempo io vorrei sapere cosa ho messo qua boh, cosa ho messo qua che si può sapere ah si sì. uno spencer della farmacia dove ho cosmetici esatto questo ce lo rimetto qua dentro oppure un attimo niente si sì, ma dall'altra parte che cosa ho messo non lo so mica cosa ho messo d'altra parte allora cos'è questo biglietto qui ah si sì, un altro biglietto dove ci trovo vedete questo biglietto della ceretta devo fare a mezzogiorno e mezzo la ceretta viso e corpo credo che sia come mi ricordo si sì, esatto e un altro appuntamento Sempre identico appuntamento dall'estitista per fare ceretta viso e corpo, no, ceretta viso, no, solo ceretta viso, intorno alle 10 questa volta, sì. Vedete quanti appuntamenti ho preso, già. Sono appena appuntamenti in questi giorni, ma anche nei, nei mesi passati. Solo che non mi ricordo dove ho messo quel benedetto post-it. Boh. Ah, questo è un post-it a parte. E l'altro post-it dove ho messo? Boh. Mi ho perso qualcosa che non so. Che strano. Boh. Sto controllando, ma non ne vedo. Non vedo dove ho messo l'altro post-it. Sto cercando un post-it che non trovo sono curiosa stavolta strano. sono nell'ombra del dubbio io controllo da un'altra parte non adesso ovviamente se no diventa veramente un video troppo lungo e niente anche questo struccante vi dicevo mi è piaciuto molto e è finito si sì, è finito questo era della Garnier, l'ho fatto per in un vecchio, sì, in un vecchio, <ride> in, <un video. ride> in un video vecchio, di quando avevo il vecchio canale, addirittura si parla di anni e anni fa, anni fa, quant'era? Sei, 4 anni fa, neanche, 4 anni fa mi pare che fosse, e questo cos'è quella roba che vedo di qui? Cosa sei tu? vedo qualcosa che non piace di nuovo vabbè vi stavo dicendo che comunque questo era di 4 anni fa di quando vedi quando vedi il mio vecchio canale salire di iscritti e di visual e comunque questo è un struccante latte detergente idratante e fresh uva vabbè questo qui ce n'è da 200 ml c'era e per un paio di sei mesi questo era Vedete che bello Proprio pack adoro Vabbè non è nulla di speciale Per vorrei dirvi quanto mi piaceva questo struccante Sa proprio di uva, di fresco, di buono Molto buono Che vabbè adesso ce l'ho devo buttare Insieme a questo perché tanto vabbè Non, non mi ritengo più non, non mi ritengo più Che fai seria sto dicendo Vabbè ragazzi si vede che sto stanco, questo lento, non mi sta dando pace. Comunque vi dico, questi due detergenti mi stanno piacendo da matti. Scusate se prima guardavo a destra, manca sotto e sopra, ma c'è qualche animalaccio che non mi sta piacendo per niente, che sta gironzolando intorno alla mia camera. Ma no, vabbè, dettagli. E niente. Non me lo vedo attorno, non capisco il perché, vabbè. Mentre è fido, è buono, ma a me non mi fido perché non mi piace, ed è questo shampoo che userò senz'altro per i pennelli, perché per i pennelli è buono, ma per me è una soffera un unica, perché è l'ultima volta che ho usato un prodotto, un cosmetico, per, come tipo make up, eh, come si suol dire, un um, correttore dell'ofidra mi ha fatto un brutto scherzo, ovvero qui attorno agli occhi avevo un occhio gonfio che per un po' rimanevo cieca. Non voglio dire brutte cose, ma eh, questa è la verità, non sto facendo brutta pubblicità a all'ofidra, ma sia il caso che se uno, una persona si deve truccare non deve avere brutte conseguenze perché è allergico a tale cosmetico, quindi anche no, grazie, ne faccio meno. Quindi se devo prendere prodotti di ottima qualità, preferisco prendere prodotti che eh, siano di, di profumeria o alta profumeria, ma non che siano di, di farmacia, perché certe farmacie mi fanno veramente, per carità, come la peste, ci devo stare alla larga, già. Vedete, questi non sono della farmacia, questi sono bensì di un supermercato, supermercato qua vicino a casa. Sono buoni, sono il top del top e mi piacciono. Già. E niente ragazzi, adesso passo a Instagram, ma prima faccio un altro video sui miei bijoux, perché ho intenzione di fare un video sui miei bijoux. E, e niente... Faccio un video sui bijoux E dopo tutto ciò eh, Niente Lo monto, lo carico così come Non parlo solo di questo video Anche il video sui bijoux E poi niente Lo monto e lo pubblico su youtube Senza tagli ovviamente Da qui in avanti farò video senza tagli Un bacio, ciao Al prossimo videoclip e eccomi Allora, ho appena pranzato e niente, praticamente. Aspetta un attimo, nulla. Praticamente, ehm, ho appena pranzato e ora sto un po' meglio. Ma, ehm, come vi dicevo, aspetta un attimo, che devo guardare, ok? Stavo guardando. Se c'avevo qualche messaggino in più, ok? Da Youtube, allora, mh, tante volte registro con questo. Devo dirvi, ma vabbè, dettagli. E infine volevo dirvi che finalmente sto registrando tanti dei video vlog come questo spezzettone che non so quando riuscirò a caricare, appunto vi ripeterò più volte fino alla nausea che oggi è sabato e per domani sarà mercoledì, per voi sarà mercoledì o giovedì e nulla. Quindi non so, adesso mi sto guardando un po' di televisione, oltre a YouTube. E basta, io nel frattempo mi ho sistemato queste qui le sopracciglia. perché Non potevo stare, come Nel frattempo, mi sono attivata un po' su Instagram ancora. TikTok no, perché non me la sentivo, non me la sento. E i denti mi stanno facendo male cane. Non so quante volte lo dire in questo video vlog, ma spero che questo video non vi annoia. Già. E niente eh, Ah, vi ho detto che in questa, in questa agenda qui Mi sto segnando tutto quanto Mi sto segnando cioè, Mi sto segnando un po' di cose Aspettate un secondo Che voglio leggere un po' di commenti Ok A posto E niente sono le 4.40 non so se si percepisce dall'orario no aspettate allora le 4.40 aspettate vedete le 4 le 16 .40. vedete ok si sì, così si vede si sì, perché con tutta la luce Foscata non si vedeva niente niente di niente quindi, ehm, cosa volevo dirvi? Che stanchezza che ho. Non ho dormito quasi nulla. Sapete cosa vuol dire nulla quando, quando c'è un mal di Dio? Nulla, non ho dormito una mazza, ma vabbè, niente. E già così. Eh. Non ho dormito proprio o niente. Vabbè, può capitare. Solo che il di denti, ragazzi, non me lo faccio nessuno. Finché. Finché non. Ehm, non me lo tolgo un dente, o non faccio qualche cosa. buono non lo so neanche io. Boh. Già. Bene. Dai. Non ci, be ci si vede dopo. Stavo già. incartandomi. E vabbè. Aspetta un secondo. guardavo se arrivavano altri ospiti perché sto aspettando le persone a casa quindi non lo so sì. bene ragazzi questo clip non so quanto durerà perché devo tagliare parecchio e se non taglio lascerò così appunto come ho detto poco fa perché un altro momento ciao ragazzi a presto anzi alla prossima clip che sarà o stasera o addirittura ehm, addirittura non lo so come dire eh, domani dai ci si becca i, ci si becca domani perché nel frattempo mia nonna ehm, sta ponendo le scale le sta spazzando o le lava i randani video e io nel frattempo mi metto lì che adesso sono le 16.43 guardami un bel film, non lo so cosa non ho idea e appunto ciao, ci si becca al prossimo video, ciao al prossimo video no al prossimo clip Comunque. allora, ho appena pranzato e niente, praticamente aspetta un attimo nulla, praticamente ehm,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 ci si becca un altro momento ciao ragazzi a presto anzi alla prossima clip che sarà o stasera o addirittura um, addirittura non lo so come dire eh, domani dai ci si becca im, ci si becca domani perché nel frattempo mia nonna ehm, sta ponendo le scale, le sta spazzando le lava e ramando i vede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 che devo fare da ieri, ma lo faccio oggi perché oggi è il terzo giorno, ovvero il terzo giorno che sto facendo terzo o secondo giorno? No, perché era il secondo giorno io sto registrando questo video vlog già da ieri. Sto facendo una videoclip appresso l'altra spero che vi possa piacere e che vi e... faccia tanta compagnia. Niente, ragazze, io sono qua a casa, sono rimasta. Eh, perché oggi mi sa che non vado a messa per il semplice motivo che, eh, appunto, vi dicevo nell'altro videoclip che ho un gran mal di denti che mi sta disturbando, nel senso che ho mal di denti da cane, quindi è inutile che vado. Scusate, mi sto guardando l'altro telefono perché voglio vedere se mi risponde Stefi, la mia amica Stefi, e niente, quindi eh, dicevo. Oggi non sono andata a messa perché con questo dente che mi fa male pestifero non ce la posso fare perché può di dare di matto per questo dente, ovvero di non riuscire a trattenermi per il dolore. Quindi ho detto no, oggi niente messa, oggi non ci vado, me la guardo da casa, in effetti me la sto guardando da casa, non so cosa potete vedere voi, però ecco la, la televisione e nel frattempo L'ho passata perché non vorrei copyright della televisione per YouTube. Niente ragazzi, voi come state piuttosto? Oggi appunto è domenica, sto registrando in domenica, ieri era sabato. Ma va, oggi è domenica, per voi sarà o martedì o mercoledì. Perché questo video lo metto in onda, eh, credo... Ehm, o mercoledì o giovedì, vediamo, non lo so. Intanto lo programmo per per venerdì o, o mercoledì vediamo non ne ho idea devo ancora pensare bene come voglio eh, impostare l'orario e la data ovviamente già cioè. e niente ragazze questo era tutto ehm, nel frattempo dovrei fare il letto ma eh, lo farò in privato off camera perché tanto vabbè niente ehm, e nulla, ho dormito, insomma, così e così, però almeno ce l'ho fatta a, a riposare un po' meglio. Sì, perché ho fatto una specie di sogno curioso strano, boh. Non saprei come descriverlo però, boh. Vabbè, meglio non ve lo dico, va? Cioè... E niente. E nel frattempo, ehm, allora, ho qua le mie cuffie, non sia mai che... Ehm, mi tocca di... registrare qualche clip dove non si sente niente. E quindi ho pronte le mie cuffiette, vedete? Qua. Cioè, queste sono le cuffie dell'iPhone perché sto registrando l'iPhone. Sì, così è. E niente. Io vorrei registrare solo oggi e domani lasciare perdere, ma se registro un video di due giorni poi come faccio? Non lo so perché lo registrare anche l'altra parte della videoclip, terzo videoclip, non ne ho idea. Adesso vediamo come ristrutturare questo video. Intanto sono seduta qua sul divano. Non so se si capisce, sì, è vero. Si capisce ok? E niente. Quindi praticamente ecco vedete. Io non so perché così si vede dal basso, si vede il mento e dall'altro sembra che tutto sia a posto. Boh. Forse devo mettere così, esatto. Cioè. Con tanto di, uh, di peli che si vedono, ma non me ne importa un picco secco. Mm. Finché sono con i dolori al dente non mi faccio nessuna ceretta, ragazzi, che poi come sicuro... Perché nel senso che con questo dolore che ho il dente non ce la faccio a to farmi toccare da nessun estetista. Anzi, dalla mia estetista di fiducia, per meglio dire. Ah, non mi ho ancora fatto le unghie perché, raga, ehm, non me la so sentita. Prima o poi me le farò, giuro. Prometto, giuri, giurello. <ride> Già. E niente, io mi sa che questi video vlog di due giorni ve l'ho fatto, il terzo mi sa che non ve lo faccio perché non vorrei avere poca memoria nel telefono, quindi niente, sarà per un'altra volta. Perché il video vlog di tre giorni poi mi tocca a, um, come dire, mi tocca a esportarlo al computer, poi non lo so, vediamo. Niente, ragazzi vi auguro una buona domenica perché tanto questo lo vedete oggi o domani non lo so vediamo come si prospetta eh, il tempo che ho voglia di caricare vabbè la come si come voglio dire insomma se ho voglia di caricare i video sì o no ciao, ciao. mettete un bel like Commentate, iscrivetevi, non vi obbligo, se ci mancherebbe solo quello. E attivate la campanella, cosa che so che non già non fate mai, ma non importa, va bene. Io mm, sono felice, anche se lo con i pochi iscritti che mi rimangono. Ciao, buon proseguimento a tutte, dipende da qualora vedrete questo video. Vlog, ciao.